Jennifer Lopez vicina a Mark Anthony per morte della madre. Jennifer Lopez è rimasta vicina a Mark Anthony in occasione della morte della madre di questultimo, nonostante sia impegnata a New York sul set del suo ultimo progetto la cantante ed attrice ha trovato il mondo di mandare tutto il suo affetto allex marito in occasione di questo grave lutto. Jennifer Lopez e Mark Anthony sono una delle coppie più atipiche di Hollywood, dopo un grande amore, un matrimonio finito e dei figli sono una delle poche coppie di ex in grado di rimanere in buoni rapporti a prescindere da tutto. In loro è un rapporto che negli anni ha sempre dimostrato di essere forte senza rancori e questo è stato ancora una volta confermato in questa occasione. Pubblicando sul proprio account Instagram una foto dell'artista ed esprimendo pubblicamente il suo supporto. Un'azione molto carina e tenera, soprattutto perché vedere Jennifer Lopez ancora unita all'ex porterà i fan della stessa a mostrare supporto a Mark Anthony a prescindere da tutto. In diverse interviste Jennifer ha parlato di come sia stato un lavoro lungo ed impegnativo quello di trovare una strada comune con il cantante dopo la fine del loro matrimonio, in fin dei conti dopo la fine di un rapporto che è sempre un po' di astio e rancore per non essere riusciti a salvare il rapporto. Ecco cosa ha scritto dividendo la didascalia della foto in inglese ed in spagnolo lasciando un messaggio all'ex suocera. Quello che il dottore ha ordinato, attorniati dall'amore. Riposa in pace Ginni, ci mancherai cancelletto famiglia cancelletto amore.